Buonasera a tutti. Abbiamo appena approvato il nuovo piano per affrontare l'emergenza sanitaria nelle prossime settimane, è un piano che comprende anche il periodo delle festività natalizie. Continueremo ad applicare il sistema che prevede le regioni colorate, gialle, arancioni e rosse. È un sistema che sta funzionando, che si sta rivelando efficace. In particolare, questo meccanismo ci sta permettendo di dosare i nostri interventi, adottando misure ben differenziate su base territoriale. Insomma, le misure che adottiamo sono adeguate e proporzionate a livello di rischio effettivo dei territori, senza inutili penalizzazioni. Nel giro di appena un mese abbiamo piegato la curva dei contagi, riportando l'RT sotto l'1. Attualmente l'RT corrisponde a 0,91. Registiamo anche un calo, soprattutto negli ultimi giorni, del numero degli accessi ai pronti soccorsi, ai ricoveri e alle terapie intensive. Continuando in questo modo, è ragionevole prevedere che nel giro di un paio di settimane, quindi in prossimità delle festività natalizie, Tutte le regioni saranno gialle. È un risultato davvero significativo. Se solo consideriamo che anche nelle aree rosse le fabbriche e gli uffici sono aperti, i nostri piccoli vanno nelle scuole primarie, anche in prima media, e quindi vanno regolarmente a scuola. Insomma, stiamo evitando un lockdown generalizzato come quello di primavera, che sarebbe stato molto penalizzante per tutto il Paese, sia in termini economici che sociali. Questi risultati ci confortano, ma c'è un aspetto che non ci consente distrazioni, che non ci permette di abbassare la guardia. Sono in arrivo le festività natalizie. Se affrontassimo con le misure proprie delle aree gialle questo periodo, sarebbe pressoché inevitabile una nuova impennata della curva di contagio. È per questa ragione che siamo costretti a introdurre un piano di misure che prevedono ulteriori restrizioni le limitiamo al periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio. La strada per uscire dalla pandemia è infatti ancora lunga. Dobbiamo scongiurare il rischio di una terza ondata che potrebbe arrivare già in gennaio potrebbe essere non meno violenta della prima e della seconda. Vi riassumo le misure. Iniziamo dagli spostamenti. Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti da una regione all'altra, anche per raggiungere le seconde case. Attenzione, nei giorni 25 dicembre, Natale, Santo Stefano, 26 dicembre e 1 gennaio, sono vietati anche gli spostamenti da un comune all'altro. Su tutto il territorio nazionale resta il divieto di spostarsi dalle 22 alle 5 del mattino. Per Capodanno però questo diveto sarà esteso dalle 22 della sera prima alle 7 del mattino del primo gennaio. Ovviamente ci si potrà sempre spostare per esigenze lavorative, per motivi di salute e anche per casi di necessità. E voglio anche chiarire che nei casi di necessità ricorre, faccio un solo esempio, anche l'iniziativa di prestare assistenza... A persone non autosufficienti. In ogni caso è sempre consentito il rientro nel comune in cui si ha la residenza, sia il domicilio, che è il luogo di lavoro, il luogo delle attività abituali, o dove è la propria abitazione, vale a dire il luogo dove si abita con continuità o periodicità. Ecco questo permetterà, faccio un esempio, il ricongiungimento di coppie che sono lontane, distanti per motivi di lavoro ma che convivono in una, quantomeno con una certa frequenza, periodicità nella medesima abitazione. Rientri dall'estero. Gli italiani che andranno all'estero per turismo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio al rientro dovranno sottoporsi alla quarantena. È una misura chiaramente dissuasiva. Non sappiamo dove andranno, non sappiamo se dove andranno saranno consentiti veglioni, i festeggiamenti e quali misure saranno previste ma anche i turisti stranieri che arrivano in Italia nello stesso periodo saranno sottoposti alla, misura, alla stessa misura della quarantena. Gli impianti da sci, sciistici, resteranno chiusi da subito all'entrata in vigore 4 dicembre sino al 6 gennaio e nello stesso, nel, nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio sono sospese le crociere. Per quanto riguarda la scuola... Abbiamo previsto che dal 7 gennaio ricomincerà la didattica in presenza nelle scuole superiori di secondo grado e in ogni scuola, in questa prima fase, sarà, sarà garantito il rientro alla didattica in presenza per il 75% degli studenti. Bar e ristoranti. Nell'area gialla, bar, ristoranti, pizzerie resteranno sempre aperti a pranzo. Quindi sarà possibile anche pranzare il giorno di Natale, per intenderci, di Santo Stefano. Nelle aree arancioni e rosse, bar e ristoranti e così via resteranno aperti dalle 5 alle 22 solo per l'asporto, mentre la consegna a domicilio sarà sempre possibile. Il problema tanto sentito da tutti gli italiani e non solo. Quello dei festeggiamenti, delle pranze, delle cene in casa, dei veglioni. Qui dobbiamo intenderci, in un sistema liberal democratico noi non possiamo entrare nelle case delle persone e imporre delle stringenti limitazioni. È per questo che possiamo limitarci a introdurre una forte raccomandazione, ma chiediamo veramente a tutti, cerchiamo tutti di rispettarla, raccomandiamo fortemente di non ricevere a casa persone non conviventi, soprattutto in queste occasioni che sono quelle di maggiore convivialità. Di dove i festeggiamenti diventano più intensi è una cautela essenziale non solo per noi stessi ma per proteggere i nostri cari specie i genitori, i nonni più anziani gli alberghi gli alberghi rimangono aperti in tutta Italia ma la vigilia di Capodanno il 31 sera non sarà possibile organizzare veglioni e cene quindi i ristoranti dei degli alberghi chiuderanno alle 18 e dopo quell'ora sarà consentito solo il servizio in camera. Quanto ai negozi, da venerdì 4 dicembre fino al 6 gennaio i negozi potranno rimanere aperti fino alle ore 21. Non vogliamo limitare lo shopping, la consuetudine di scambiare dei doni natalizi. Dal 4 dicembre al 15 gennaio nei giorni festivi e prefestivi nei centri commerciali saranno però aperti solo alimentari, farmacie, parafarmacie, sanitari, tabacchi edicole e vivai. Vi eh, Sempre in collegamento con lo shopping cosiddetto natalizio per sostenere le attività commerciali, questo settore che è in grande sofferenza e anche per aiutare le famiglie. Abbiamo deciso di far partire da subito il piano Italia cashless. Cosa significa? Che dall'8 dicembre prenderà il via l'extra cashback di Natale che prevede che chi paga con carte, carte anche pressoché gratuite, app, un rimborso, avrà un rimborso del 10% su tutti gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre. Tutto, anche comprando pane, pasta, carne, oppure giocattoli per i nostri bambini, andando dal parrucchiere, andando dal dentista. Ci sarà un rimborso che potrà quindi arrivare sino a 150 euro. E questo, attenzione, non vale per la famiglia, ma per la singola persona. Quindi sarà accumulabile anche all'interno della famiglia. Abbiamo voluto peraltro evitare che questa misura di vantaggio fosse valida anche per gli acquisti online. Perché è un periodo questo della pandemia in cui, in cui tutti, un po' tutti abbiamo incrementato contribuito a incrementare gli acquisti online. Adesso però dobbiamo favorire... Gli esercizi commerciali, i negozianti, gli esercizi di prossimità. Ancora, vi ricordo che per partecipare a questo programma dovete scaricare l'app Io, identificarvi con la vostra, con la vostra carta di identità elettronica o SPID. Sembra molto complicato, ma vedrete che è molto semplice. E un pensiero voglio rivolgerlo alle persone con disabilità. Oggi ricorre la, giornata, la loro giornata internazionale dedicata a loro. Nel pomeriggio. Ho incontrato vari rappresentanti delle principali associazioni. A loro voglio dire e confermare che l'attenzione del Governo verso il mondo delle persone con disabilità è costante. Siamo consapevoli, l'ho detto anche altre volte, delle grandi difficoltà che soprattutto loro, ma non solo loro, stanno sopportando. È anche per questo che nei vari DPCM abbiamo sempre cercato di inserire delle misure che testimoniano la costante attenzione del Governo ma su questo vorrei dire de, dell'intera comunità nazionale verso le loro esigenze. Ecco, uh, occorre impegno e concludo. Impegno e attenzione. Dobbiamo continuare ancora lungo questa strada. Dobbiamo attendere che il piano dei vaccini possa essere operativo. Dobbiamo attendere le cure monoclonali. Arriveranno tutte col nuovo anno, però è chiaro che questo... Sarà un Natale diverso da tutti gli altri, non meno autentico. Partiamo quindi con le prime domande. Iniziamo con un'agenzia di stampa, la DN Cronos, Ileana Sciarra. Prego. Buonasera Presidente. Lei puntava a un ritorno alla didattica in presenza per i licei e per gli istituti superiori di tutta Italia già il 14 dicembre. Poi si è deciso diversamente, ovvero di attendere il rientro a, dalle festività natalizie. Le chiedo cosa non ha funzionato e cosa dovrà cambiare da qui al 7 gennaio per garantire il rientro in aula in piena sicurezza. E poi ne approfitto per l'immancabile domanda sul MES, mercoledì in aula avrà un... Un dibattito, un confronto su un tema profondamente divisivo. Ieri c'è stata questa lettera di 60 parlamentari M5S. Le chiedo se eh, conferma il sostegno dell'Italia alla riforma del trattato e se crede che il governo avrà i numeri in aula al Senato. Infine, una domanda personale. In questi giorni è stato, ha subito degli attacchi personali che hanno coinvolto anche la sua compagna. Eh, volevo chiederle come com sono andate le cose. La ringrazio. Sono tantissime domande, grazie. Inizio dall'ultima. Sì, è vero, ho ricevuto, non è la prima volta, attacchi personali. Questa volta hanno coinvolto anche la mia compagna Olivia Palladino. Questo ovviamente dispiace in particolar modo. Iniziamo dall'ultimo episodio contestato. È stato detto che siamo stati a cena il 31 ottobre in un ristorante. Io e la mia compagna, quando il giorno prima avevo, adottato un, avevo firmato un DPCM che chiudeva i ristoranti, sarebbe gravemente scorretto poi da parte mia. Infatti non è vero. Falso e diffamatorio. L'ultima volta che sono stato in quel ristorante, con la mia compagna, è stato il 25 settembre. O comunque a fine settembre. Poi c'è stato contestato un episodio a parte di un esponente di Fratelli d'Italia è stato fatto un esposto in Procura della Repubblica contro di me per uso improprio della scorta anche qui coinvolta la mia compagna anche questo completamente falso vorrei chiarire che la mia compagna non ha preso l'auto di scorta vorrei chiarire che io non ho mandato la scorta non sapevo nulla, sono stato, ho saputo di questo episodio al termine dell'intervento che c'è stato Vorrei chiarire che la scorta non era lì per la mia compagna, era lì per me. Io ero a 20 metri. La scorta aspettava che scendessi ed è in attesa che scendessi. Vorrei aggiungere che l'uomo della scorta che è intervenuto l'ha fatto perché, davanti a questo supermercato, ha visto concitazione e trambusto perché il proprietario del supermercato non voleva fare intervenire. Questa troupe televisiva che insistentemente voleva che la mia compagna rilasciasse delle dichiarazioni che non volevano essere rilasciate. Credo di essere stato chiaro al riguardo. Veniamo alle altre domande. La DAD, la didattica a distanza. Per quanto riguarda la didattica a distanza, beh, è chiaro che dobbiamo continuare a lavorare per assicurare delle condizioni di massima sicurezza ai nostri ragazzi. Attenzione, non ci preoccupiamo tanto. Abbiamo fatto tanto lavoro nelle scuole. Quindi da questo punto di vista crediamo di aver garantito tutte le condizioni per un rientro in sicurezza. Però è chiaro che se la curva del contagio è alta, l'RT sale, diventa tutto molto più complicato e quello che preoccupa è sempre quello che ruota intorno alla scuola. Cioè dobbiamo entrare nell'ottica che i nostri ragazzi vanno a scuola ma poi quando escono, soprattutto i più grandi escono da scuola, poi si fermano, rimangono insieme, quindi diventano delle occasioni ovviamente anche di contagio. Allora come regolarci? Abbiamo introdotto in questo DPCM una nuova modalità per assicurare un più efficace collegamento tra comparti diversi, a livello territoriale, non lo possiamo fare a livello centrale. Sanità, trasporti, non è che sono tutte sotto il nostro controllo di un governo centrale, allora dobbiamo lavorare a livello territoriale e addirittura non solo regionale ma provinciale. Nel DPCM troverete dei tavoli istituiti presso le prefetture, attorno ai quali siederanno tutte le autorità coinvolte in qualche misura nel comparto scuole e trasporti, con le autorità ovviamente territoriali, i sindaci, i rappresentanti dei presidenti delle regioni, dei trasporti, dei dirigenti scolastici e via discorrendo sta a loro quindi trovare sotto il nostro incitamento delle formule che consentano graduando flessibilmente i orari di ingresso e di uscita dei ragazzi e coniugando tutto questo con il comparto trasporti per una misura realmente efficace che garantisca tutti ci lavoreremo in modo che il 7 come abbiamo preannunciato gennaio potremo tornare molto più efficacemente con la didattica in presenza per tutti anche per le scuole secondarie di secondo grado. Aggiungo che nelle scorse ore, nel, questo pomeriggio, ho avuto un incontro molto proficuo con i Presidenti delle Regioni e i rappresentanti degli enti locali. Li ringrazio molto perché ho proposto e hanno aderito, ho proposto a nome del Governo, un protocollo da condividere con alcuni obiettivi proprio per garantire che a gennaio tutti i nostri ragazzi potranno tornare in sicurezza e non dovranno più tornare a casa. Per fare questo quindi lavoreremo nei prossimi giorni con tutti gli enti locali per raggiungere questi risultati. Il MES, Il MES, come sapete questo processo riformatore non è di oggi, non è di ieri, ma l'abbiamo scoperto cos'è un anno e mezzo, forse anche di più. Quindi sono già passato in Parlamento per annunciare questo processo riformatore. Il giorno 9 non c'è, lo chiariamo perché sennò... Qualcuno può fraintendere, non c'è da decidere se si attiverà o meno il MES. Ma eh, verrò in Parlamento, farò delle comunicazioni per spiegare quali sono i temi che dovrò affrontare il giorno dopo al Consiglio europeo e il giorno ancora seguente. Condivideremo tutti questi passaggi con le forze di maggioranza e vorrei anche ricordare che in ogni caso la riforma nella versione finale del MES così come anche eventualmente l'attivazione o meno, sono tutte decisioni che passeranno sempre dal Parlamento. Il giorno 9 si voteranno sulle mie comunicazioni delle risoluzioni. Quindi non drammatizziamo i passaggi. Le forze di maggioranza ci sono, ci sono state e ci saranno. La prossima domanda il Tg3. Valentina Antonello, prego. Buonasera Presidente, allora io mi leggo Buonasera. in qualche modo al MES a questo tema eh, perché non ci sono solo le frizioni sul Fondo Salva Stati ma insomma anche nella maggioranza si, si discute di riforme il Partito Democratico anche oggi ha ribadito che il blocco del tavolo delle riforme, il blocco della legge elettorale possono essere un problema per lo sviluppo per la ripresa del Paese Ecco, allora noi le chiediamo se intende assumere un'iniziativa a riguardo se sì che cosa considerato poi che le riforme sono state alla base della nascita del Conte 2. Grazie. E qualche tempo fa, recentemente, c'è stato un confronto politico con i leader delle forze di maggioranza. Abbiamo avuto un confronto qui. Da questo confronto poi è nata l'opportunità, abbiamo condiviso tutti questo percorso, di costituire due tavoli per affrontare e dare un'ampia prospettiva anche eh, per quanto riguarda la definizione di alcuni passaggi riformatori eh, di questo Governo e di questa maggioranza, e per affrontare meglio alcuni temi prioritari in materia di politiche economiche e sociali. È nato poi eh, l'opportunità di affidare questi tavoli autorevolmente per lo più ai capigruppi della maggioranza, e comunque agli esponenti delle varie forze, c'è stato un lavoro che è stato fatto. Adesso, all'esito di questo lavoro, questo, questi tavoli e le risultanze di questi tavoli saranno portati a me e avrò un ulteriore confronto con i leader delle varie forze di maggioranza. Io credo che sia opportuno che questo Governo, che si sta impegnando tanto, con tutto il sostegno, pieno sostegno delle forze di maggioranza. In questa pandemia sta ottenendo anche dei risultati che con tutte le cautele del caso ci fanno dire che non stiamo facendo male, è un governo che è assolutamente impegnato sul recovery fund, su cui non siamo affatto in ritardo ma anzi stiamo entrando nel vivo della dirittura finale è un governo quindi che sta lavorando con piena visione anche strategica se parliamo del recovery fund ma la stessa legge di bilancio con, coniugata al recovery fund stiamo dando una visione strategica per modernizzare il paese deve anche misurarsi su quelle che sono le riforme fondamentali e alcune di queste possono avere una chiara eh, portata costituzionale io credo che siamo un governo che è nato con un progetto politico preciso e che deve avere, esprimere anche la forza di riformare il giusto, alcuni passaggi di rilievo costituzionale per consentire alle istituzioni di, come dire, di funzionare ancora meglio, di garantire maggiore funzionalità. Dobbiamo essere coraggiosi, ci confronteremo con il leader di maggioranza, sarà un confronto aperto sui vari temi, sicuramente... Lei ha menzionato la legge elettorale, c'è senz'altro la legge elettorale perché è giusto che queste forze di maggioranza trovino composizione per atterrare su un progetto di riforma elettorale, ma non solo questo. Discuteremo di tutto e sono convinto che sapremo trovare la sintesi necessaria e sufficiente per dare un ampio respiro riformatore alla nostra azione. Noi non siamo qui per accontentarci di galleggiare, noi non, non stiamo galleggiando, noi stiamo affrontando una pandemia, siamo stati promotori in Europa di una riforma epocale. Il fatto, non vi fermate solo al fatto che abbiamo portato a casa 209 miliardi, vediamo anche cosa ci sono dietro i di 209 miliardi, c'è un debito comune europeo che non era neppure pensabile in Europa, possiamo fare molto di più. Continuiamo con Iannina Landau di Classi NBC. Prego. Buonasera Presidente. Sì. Parlavamo dei temi che possono essere divisori all'interno della maggioranza. Penso ad esempio appunto al MES, ma anche alle riforme, penso alla gestione di alcune dossier delle infrastrutture, il caso ad esempio di autostrade, ma anche della gestione della scuola, che in questa seconda ondata poteva essere forse gestita meglio. Ecco, alla luce di tutto questo, non ritiene che forse un rimpasto di governo possa ricompattare la maggioranza? e altre due domande più tecniche la prima su come vede il governo un possibile matrimonio tra MPS e Unicredit e poi il recovery fund lei ha detto non siamo in ritardo l'Europa ma anche Confindustria non la pensa allo stesso modo almeno sulla governance ci sono dei punti fermi? grazie anche lei accidenti quante domande allora eh, per quanto riguarda eh, questo governo si continua a dire che è in ritardo su alcuni dossier ma io vorrei dire che su alcuni dossier noi stiamo correndo, ma sono dossier che si trascinano in Italia da lustri. Io dico anche a voi giornalisti, ma scoprite oggi che ci sono questi dossier sul tavolo, cioè ILVA noi l'abbiamo ereditata. Adesso avete visto c'è un accordo di rilancio con pieno coinvolgimento pubblico come avevamo pro progettato e come avevamo anticipato, c'è un parte industriale che stava per andare via. E sulla base della determinazione del governo, del progetto espresso dal governo, del coinvolgimento pubblico, rimane e avvia con noi, con la parte pubblica, la transizione verde, preservando livelli occupazionali e offrendo un futuro anche sicuramente diverso dal passato a quella comunità locale. Autostrade, Beh, eh, fino adesso nessuno si era accorto che c'era una concessione squilibrata dal punto di vista giuridico-economico, nessuno si è accorto che c'era un concessionario che stava guadagnando miliardi e non assicurava la necessaria di manutenzione. Forse sulla manutenzione è un problema molto tecnico, ma la Convenzione era bene chiara a tutti. Siamo intervenuti, stiamo, abbiamo messo in discussione, siamo intervenuti con legge per riformare, per cercare di riequilibrare i rapporti è una delle negoziazioni più difficili che io ho affrontato sin qui e vi dico anche che come esperienza professionale ne ho avuta tanta ne ho avuta tanta perché era veramente squilibrata adesso stiamo arrivando in porto anche qui alla fine faremo i conti ma ci siamo quasi stiamo risolvendo così tanti altri dossier che si sono trascinati sui tavoli noi stiamo correndo per quanto riguarda il recovery fund non siamo in ritardo noi nei prossimi giorni vorrei adesso stiamo vedendo, probabilmente stiamo fissando per lunedì, una giornata sarà del Consiglio straordinario, del Consiglio dei Ministri, questo lo dico in anteprima, però lo dico anche per rispetto ai Ministri, non abbiamo ancora concordato la giornata, probabilmente sarà lunedì e avremo un Consiglio straordinario dedicato al Recovery Fund, quindi approveremo il Recovery Fund, approveremo la struttura di Governance ovviamente non approveremo ancora tutti i singoli progetti che sono quasi pressoché definiti, però aggiorneremo il Parlamento sullo Stato dell'Arte, ci aggiorniamo già costantemente con la Commissione Europea, questo forse sfugge, qualcuno pensa che siamo in ritardo perché non sa che noi stiamo lavorando costantemente, settimanalmente, ci aggiorniamo con la Commissione Europea, quindi non vogliamo presentare i progetti alla fine e poi come dire, avere delle sorprese, ma li stiamo man mano approvando via via che li stiamo elaborando questo ci consentirà ragionalmente lunedì di poter approvare la struttura di governance su cui ci sono delle differenze ma voi che cosa pensate che le differenti vedute siano perché deve comandare conte deve comandare Gualtieri deve comandare l'altro ministro un partito l'altro non sono queste le diversità di vedute le diversità di vedute su cui ci interrogheremo sino all'ultimo minuto e su cui saremo chiamati a deliberare nel Consiglio dei Ministri sarà sulla struttura più efficiente nell'interesse del Paese, su quella struttura di governance che ci garantirà di esprimere per la prima volta, per la prima volta nel nostro Paese e superare tutte le carenze strutturali piena capacità amministrativa. Ma voi pensate che sia semplice? È per questo che ci stiamo ragionando. Ma lo facciamo sempre con l'obiettivo della piena funzionalità di ottenere quello che, eh, per cui tutti stiamo lavorando. Cioè un'Italia più equa, più inclusiva, più moderna, più digitale, più green. Tutto questo lo faremo anche con il Recovery Fund, ma soprattutto con la nostra determinazione. Eh, lei me ne ha fatte dieci, me ne sono dimenticate. Quali sono le altre? Ah, per quanto riguarda il rimpasto, guardi, i partiti hanno dichiarato, le forze politiche hanno dichiarato che non sono interessate al rimpasto, e questo fa loro onore. Perché fa onore? Perché io l'ho già detto, è una parola che io rabbrividisco solo a pronunciarla. Cosa significa rimpasto? È una vecchia liturgia della vecchia politica, non mi appartiene, io eh, mi preso, sono qui prestato a questo incarico solo da due anni. Quindi non ho consuetudine con queste formule. Il discorso quindi qual è? È di un confronto politico che abbiamo avviato con tutte le forze. Questo sì, per rilanciare la nostra azione di governo. Poi, se qualche forza politica dovesse chiedermi delle valutazioni per quanto riguarda la composizione della squadra, io non mi sottraggo al confronto, però io sono il capitano di una squadra che, eh, se, eh, se parliamo della prima ondata della pandemia noi siamo stati così sopraffatti come primo paese europeo anzi occidentale da questa ondata come tutti assolutamente impreparati a tale emergenza noi abbiamo superato abbiamo consentito con tutto il paese abbiamo affrontato un grande impegno e determinazione, i miei ministri sono i migliori È Monte dei Paschi unicredit, quindi ci sono delle iniziative, adesso Ragioniamo anche con una logica di mercato che vadano avanti e valuteremo. Grazie. E ultima domanda, quindi Agenzia Nova, Livio Cipriano. Prego. Grazie Presidente, una domanda Buonasera. sui vaccini. Il vaiolo e la poliomielite furono debellati grazie a una campagna di vaccini obbligatoria e di massa. Di recente sono stati resi obbligatori i vaccini contro gli orecchioni, contro il morbillo. Perché non rendere obbligatorio anche il vaccino contro il Covid, considerando che l'epidemia sta uh, provocando uh, decine di migliaia di morti e devastando l'economia nazionale? Volevo sapere se c'era alla base una uh, diciamo, motivazione scientifiche o uh, mh, sono ragioni più che altro politiche. Una seconda sulla scuola. Dal 7 torneranno in classe le scuole secondarie. Volevo sapere se state pensando anche alla possibilità di doppi turni mattina e pomeriggio per cercare di non eh, creare assembramenti negli istituti e eh, alleggerire anche il carico sul trasporto pubblico locale. Grazie. Per quanto riguarda, inizio da quest'ultima domanda. Per quanto riguarda la scuola, tenga conto che eh, assolutamente non vogliamo escludere nessuna opzione di flessibilità. Quindi quei tavoli che abbiamo detto che verranno costituiti presso le prefetture a livello provinciale serviranno a valutare tutte le opzioni. Se ci saranno quindi istituti scolastici con dirigenti che eh, diciamo, valutando tutte le circostanze del caso e quindi anche la situazione dei trasporti saranno indotte e si renderanno disponibili a turni pomeridiani che ben vengano. Noi dobbiamo favorire la flessibilità, l'ho detto prima, non possiamo governare dal, da Roma, dal centro, la situazione della differenziazione degli orari di ingresso e di uscita dei vari plessi, dei vari istituti scolastici e soprattutto integrare questi dati col, con quelli del trasporto scolastico pubblico locale. Ovviamente noi siamo disponibili, i ministri competenti insieme a me siamo a supporto, ma è chiaro che alcune scelte in termini di flessibilità richiedono modulazioni territoriali per quanto riguarda l'altra domanda sui vaccini, le sono molto franco c'è un principio di autodeterminazione che riguarda anche le scelte delle cure a cui sottoporsi e, e diciamo le, le scelte anche sul piano terapeutico noi dobbiamo cercare di salvaguardarlo fino agli estremi limiti io sono per questo approccio liberale però che anche nella nostra Costituzione assolutamente quindi se noi siamo in una condizione di gestire la curva del contagio, come confido stiamo facendo e come continueremo a fare, non sarà necessario imporre un trattamento sanitario obbligatorio. E preferiamo assolutamente, fino all'ultimo, cercheremo di preservare la facoltatività della vaccinazione. Grazie.